Ciao a tutti, stasera prepareremo un'insalatina, perché non me ne va a cucinare, quindi voglio rimanere pure leggero, semplicissima, con praticamente due ingredienti, si può mangiare anche tutti i giorni questa, allora qui ci sono due aranci, diciamo per ogni persona un arancio, quindi siamo io e mia moglie, due aranci, il finocchio, non tutto credo, dopo vedrete, sale, mm -hmm pepe e olio buono adesso iniziamo con la preparazione prendiamo l'arancio e vi consiglio quando tagliate la pelle dell'arancio di usare queste lame zigrinate per il pane brevemente perché se usate queste altre lame il cottero si rovina essendo l'arancio diciamo acido quindi con questo vi viene molto molto meglio tagliamo in giro Tanto di levare proprio pochissima polpa poi vedete anche lo spessore della buccia quindi ecco qui cerchiamo di eliminare la parte bianca poi prendiamo proprio il succo de dell'arancio la frutta mi raccomando sempre di stagione, quindi adesso gli aranci sono perfetti e prendeteli nei piccoli alimentari, non nelle grandi distribuzioni questa è tutta roba fresca presa da qui quel fruttivendolo amico nostro e qui cominciate a tagliare gli spicchi, in questo modo qui, senza tagliare la parte dura in centro così Okay. qui ultimi due pezzi uno e due questo che facciamo buttiamo no lo teniamo da parte poi vedrete perché e facciamo con secondo lancio la stessa la stessa cosa questa io me la mangio sempre quasi tutti i giorni è veramente veramente buona il periodo giusto per mangiarla fresca molto molto salutare ecco qui ok quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto col primo lancio ecco qui Ecco qui, anche questo secondo pezzo lo teniamo da parte, adesso lo una pulita e poi vi faccio vedere col finocchio. Ecco qui, allora, adesso cominciamo la preparazione col finocchio, e naturalmente lavato tutto quanto e io ho tolto la prima parte della buccia, non si sa mai. Quindi eh, tagliamo, eliminiamo questi pezzi qui, questo pezzo qui poi prendiamo la mandorina che per chi non sa chi è questa qui mm -hmm. prendiamo il bullo con l'arancio già precedentemente affettato e affettiamo fino in questo modo proprio vostro gusto ne volete di più ne volete di meno però vado che è buono e salutare abbondate ok adesso così diciamo un può bastare vedete com'è fino fino allora questo me lo tengo io alla fine per domani perché me la posso rifare tranquillamente poi prendiamo questa piccola ciotolina questa è la sua proprio qui questi due pezzi che ci spremiamo con il succo uno e due Ok, ecco qui, eliminiamo i pezzi crozzolani e poi mettiamo un po' d'olio, non tanto. Olio? Quello? Olio d'oliva, eh? olio extravergine oliva, buono. Quello buono, carico. Dell'amico nostro Massimo Ciminari, ottimo. Poi dopo l'olio ci mettiamo un po' di pepe a vostro gusto, ne volete di più, ne volete di meno, io una cosa normale, ecco qui, anzi to' via, stasera facciamo festa, un pizzico di sale, ecco qui, poi che facciamo? Facciamo una sorta di emulsione, mischiamo un pochettino, ecco qui quindi vi ricordo per mutare l'arancio diciamo olio extravergine oliva olio, sale e pepe prendo qui e verso il composto nell'insalata ecco qui poi prendo due cucchiai e diamo una bella mescolata semplice semplice gustosa e molto molto salutare questa guarda anche due volte al giorno ve la potete mangiare perché adesso è periodo le arance sono fantastiche i finocchi altrettanto comprate sempre roba fresca e buona non andate nei centri commerciali che lì è frutta vecchia andate a al piccoli alimentari dove trovate tutta roba buona ecco qui la frutta e la verdura dell'amico Pirro qui in paese ecco qua fatto guardate bella un profumo fantastico la vedete semplicissima in 5 minuti abbiamo fatto una favolosa insalata che piace a tutti alla fine guardate provo un po' Arancio. faccio un po di finocchio con l'arancio vediamo un po mmm non ci buona. resta che mangiare mm. buonissima questa poi ci volete fare una fettina mangiate qualcosa una frittura quello che è con questa sciacquate proprio tutto il corpo buonissimo buonissimo buonissimo quindi ecco qua diciamo che per ogni persona un arancio quindi io e mia moglie due aranci e circa mezzo finocchio adesso così dopo fate oggi io faccio occhio quindi ecco questo è quello che mi ha avanzato domani ne rifaccio un'altra va bene abbiamo finito e ci rivediamo alla prossima ricetta ciao ciao ciao